Buon a tutti qui da DagoPippo se siete appassionati di grafica 3D sicuramente il termine Ray Tracing vi suonerà molto familiare infatti eh, si tratta di una tecnica di rendering che è in corso da decenni però in ultimo, negli ultimi due anni eh, gli appassionati di gaming di giochi hanno incominciato a inserirla anche eh, nelle schede video infatti cercano di ricreare il cosiddetto rendering ibrido per formare una grafica che arriva a simulare praticamente la realtà, quindi Nvidia ha cercato di riportare sulle sue schede video l'RTX, che cos'è l'RTX? L'RTX funziona un po' come fosse la realtà, praticamente noi con il nostro occhio riusciamo a vedere delle immagini attraverso la luce che arriva al nostro occhio e quindi permette di poter vedere le immagini assolutamente reali. Quindi l'RTX o Ray Tracing eh, cerca di simulare l'illuminazione di una scena ricreata al computer. Infatti nel video che vi sto mostrando si vede molto chiaramente cioè, i dettagli eh, fantastici, si vedono proprio ombre, si vedono eh, lucidità dei pavimenti, si vedono proprio eh, il fumo, si vede la nebbia, si vedono tanti dettagli che una volta venivano ricreati quando si doveva, dovevamo riguardare una scena, una storia. Adesso invece possiamo addirittura giocarci con questa, con questa tecnologia. Ma veniamo a noi. Molti di voi sono appassionati di Minecraft. Hanno implementato questa tecnologia dell'RTX che su, al momento viene supportata solo su Nvidia. Eh, quindi le GeForce. Infatti se voi avete una GeForce RTX potete scaricare il gioco. E poter vedere um, praticamente minecraft in maniera come non è stato mai visto e quindi vedere minecraft con una grafica mai vista prima perché comunque eh, minecraft è un gioco dove la grafica è totalmente assente perciò adesso l'hanno sono riusciti a implementare questa tecnologia e a vedere delle immagini spettacolari quindi per chi ha geforce può attivare questa tecnologia ma come fa um, come facciamo a ricreare l'RTX su Minecraft pur non avendo una scheda video che supporta l'RTX? Allora adesso ve lo farò vedere perché ci sono dei software che possono ricreare questo sistema e poter vedere le immagini come se avessimo l'RTX quindi poter utilizzare la tecnologia RTX anche su AMD o altre eh, schede video che avete Quindi bando le ciancio, ciancio oggi, ciancio alle bange e andiamo a vedere come possiamo fare. Allora, come prima cosa dovete eh, scaricare questi due software che vi lascerò in descrizione, quindi mi raccomando sotto in descrizione troverete questi due link. E andiamo ad aprire, quindi, Sonic Eater, che praticamente qua ricreiamo la stessa, eh, la stessa grafica del, dell'RTX che abbiamo parlato in precedenza. E dobbiamo scaricare questo il primo che troviamo quindi che sarà aggiornato al 10 quindi eh, clicchiamo nel download e qua ci chiederà di scaricarlo praticamente prende veramente pochissimo 6 megabyte clicchiamo nel download quindi noi andremo a scaricarlo ecco, una volta scaricato voi vi troverete nel download o nella cartella che avete scelto Uh, questo file uh, zip una, questa cartella complessa noi teniamola così com'è quindi poi andiamo a ricercare qua nell'optifine questo sistema per poter abilitare questo mh, simulatore di RTX ecco qui ritroviamo minecraft 1.16.1 che sarebbe l'ultima versione uh, più recente quindi noi andiamo a scaricare nel download quindi lui aprirà questo, questo link dove lo aspettiamo, e aspettiamo i tre secondi che vi aprirà questo link, skippate e vi aprirà questa schermata, quindi noi andiamo a, a scaricarlo nel download, ok, ok scarichiamo e qua come vedete l'ha scaricato nella cartella, noi lo, lo prendiamo e lo portiamo fuori quindi adesso ci ritroveremo con questi due software adesso cosa fare? ok una volta che avete installato l'optifine avviate minecraft nel vostro launcher eh, e vi ritroverete subito qua l'applicazione già l'installazione optifine 1.16.1 quindi noi prima di mettere le shadow eh, avviamo l'optifine lui caricherà, in, caricherà minecraft noi aspettiamo adesso quindi vi apparirà Minecraft 1.16.1 moddato perché abbiamo installato l'optify cosa fare adesso adesso noi qua è un nuovo mondo avevo fatto una cosa mia creiamo un nuovo, un nuovo mondo lo chiamiamo che ne so B builder world builder world ok mettiamo i, i comandi per eh, così a caso mettiamo un baule di bonus e creiamo il mondo così vediamo un po' come funziona questo rtx che abbiamo appena installato perché cioè l'rtx la dobbiamo prima abilitare chiaramente ok qua abbiamo Attivato questo mondo Voi mi starete dicendo Ma qui è tutto normale Non c'è nessuna differenza Di grafica super top RTX robe varie Avete ragione Difatti a noi cosa andiamo a fare adesso Clicchiamo Mi è caduto il microfono Allora clicchiamo su opzioni Andiamo su grafica Ok Cosa facciamo qui Andiamo su Shaders Adesso al momento io ce l'ho già Ma vi faccio vedere subito come fare Allora, cliccate F11 se siete in eh, schermo intero E cosa dobbiamo fare? Praticamente prendiamo questa cartella qui Andiamo nel, nel Roaming In questo caso io ce l'ho sempre qua attivo Ma andiamo nella... così Ok, andiamo così nella cartella Nel eh, Explora File E qui clicchiamo per cento app data per cento ok quindi in questo modo diamo l'invio e ci ritroviamo punto minecraft noi entriamo dentro dato che è stato creato questo queste cartelle voi vi ritroverete shader pack ok shader packs così quindi noi prendiamo questa cartella, la trasciniamo qua nello sposta Shaders Pack Io in questo caso ce l'ho già dentro, quindi noi eh, andiamo a sostituirci file nella destinazione Ok, adesso vi ritroverete con lo Shaders Pack Qui sì, clicchiamo F11 così andiamo allo schermo intero E se non avete, non vedete qua la Sales Renewed bla bla bla Voi andate su cartella Shaders Okay. Eh. voi cliccate f11 cartella nella cartella shader lo prendete così e lo trascinate lì dentro e rilasciate così avete vedete quella cartella f11 torniamo a schermo intero quindi noi andiamo a cliccare sopra la shader okay. ok vediamo per magia cosa ritroviamo ecco qua ragazzi guardate l'esperienza rtx sicuramente è fantastico questa guardate i dettagli dell'acqua eh, oppure la mia la mia ombra oh, sono caduto guardate ragazzi che dettagli cioè non ci posso credere guardate le nuvole Andiamo, facciamo una facciamo una cosa e guardate anche il sole il sole mi cieca attraverso le foglie Pecore Andiamo Oh c'è il baule Il baule che l'ho trovato qua Andiamo in alto Andiamo in alto Io Vi faccio vedere dall'alto Questa questo fantastico mondo Guardate la, la tecnologia è fantastica, in questo modo noi possiamo vedere praticamente utilizzare l'RTX Experience in maniera anche se noi non abbiamo, non abbiamo una scheda video RTX che lo supporta, perciò ne vale la pena, finché AMD non porterà questa tecnologia eh, utilizziamo questo, questo sistema, questo software allora alcuni di voi potrebbero ricevere un, un errore potrebbe generare un errore allora io in descrizione vi lascio il, praticamente un, un link dove dovete eh, scaricare il nuovo pacchetto adobe così voi installate quel pacchetto e in realtà dovrebbe funzionare ok eh, voi se, se ricevete l'errore rientrate selezionate la shader e provate a entrare nel, nel vostro mondo allora per questo video è tutto allora fatemi sapere se nei commenti volete che io porti una serie di questo genere cioè un, di questo di questo giochino qua che è veramente infinito abbiamo mille possibilità possiamo ricreare un mondo eh, completamente da zero creare case creare e qualsiasi cosa voi vogliate che mi scrivete nei commenti mi raccomando quindi condividete questo video e mettete un like che così sosteniamo questo canale quindi per questo è tutto io vi lascio alla prossima e non dimenticate di iscrivervi al canale ciao